Dito, dito. La politica ci ha tradito, il paese ha ferito, il denaro sono rubato, a dito Senza lavoro il popolo è arrabbiato, incendia il paese intero, manca l'acqua per spegnere il fuoco Chiudono fabbriche ogni giorno, basta che ti guardi tutto intorno I politici si ripresentano ogni volta, con, con le stesse promesse, non hanno capito proprio un corno La gente ormai è stanca, prima o poi dirà basta, la politica ci ha tradito, il paese ha ferito, a me Stranieri nella propria terra, senza soldi per comprare la pasta, la politica ci ha tradito, il paese ha ferito, a me na dito La politica ci ha tradito, la politica ci ha tradito, la politica ci ha tradito, la politica ci ha tradito, la